ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Arone e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i tortini con cuore caldo di cioccolato che sono delle delizie che vi scalderanno il cuore poiché al taglio uscirà quel fiume di cioccolato caratteristico che verrà verso di voi sono fatte appositamente pericolosi, ve lo raccomando oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano per questa favolosa ricetta ci serviranno 25 g di farina 00, 130 g di cioccolato fondente, 80 g di burro, 2 uova, 60 g di zucchero, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa mettiamo il cioccolato e il burro in una bella pentolina, poi faremo sciogliere il tutto a bagnomaria. Quando il cioccolato e il burro si saranno ben fusi, aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare con una spatolina finché non si fonderà del tutto anch'esso. Mentre il nostro cioccolato sta raffreddando, ci occupiamo delle uova che mettiamo in una bowl assieme ad un pizzico di sale. E con un frustino amalgamiamo semplicemente gli ingredienti. Fatto ciò, aggiungiamo il nostro cioccolato che si è raffreddato. Mi raccomando, raschiamo bene, bene, bene dappertutto. Molto bene. ciò con il nostro frustino mescoliamo per bene gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo la nostra farina che ovviamente deve essere setacciata. Quando abbiamo finito di aggiungere anche la nostra farina aggiungiamo anche l'essenza di vaniglia bourbon. Ora amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti. Finiti di amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti, ora non ci rimane altro che imburrare i nostri pirottini, che saranno i contenitori dove starà il nostro impasto. Ora prendiamo il nostro impasto e riempiamo i pirottini per tre quarti. Con il nostro impasto ci sono venuti 4 tortini e ora siamo arrivati al momento più critico di tutta la creazione dei tortini, poiché li dobbiamo cuocere. Noi li cuociamo a 160 gradi forno ventilato per 9 minuti con il nostro forno, ma con il vostro saranno cotti alla perfezione quando l'impasto sarà ben cotto e il cuore fuso. Noi ora li forniamo uno alla volta. Ma guardate come è venuto bene il nostro tortino! E ora siamo arrivati al momento della verità, cioè a vedere se il cuore è fuso. Rullo di tamburi... Tatora! Ed è fuso! Perfetto! Proprio come ve l'avevo descritto, una cascata di cioccolato che viene verso di voi. Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa bomba di tortino. Assaggiamo. Mm. Mamma mia, godurioso! Questo impasto è così spumoso, leggero